Parvi un esempio, stavamo parlando con i nostri compagni dei movimenti della Repubblica Democratica del Congo, dove si reperà il Santo Padre tra poche settimane, se tutto va bene, e loro provengono tanto di ambiente, loro hanno il parco nazionale, quella la biodiversità più ricca del mondo. Loro stanno lottando per preservarlo, per ottenere una gestione comunitaria di questi enorme parchi nazionali,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 E a cui noi ci facciamo accanto, e questa è un po' la nostra missione, quindi grazie davvero per, per, la vostra, per il vostro sostegno.